mi attraverserai Nel centro negozi e vigne Di vita, silenzio e guai Tu che passi dentro il mio cielo sfortunato Se tu ti Perché grandi nel mio tormento sconfinato Stupida, non vedi, io non piango, parlo di te Ma per me sei tutto Stupida, non credi, quando guardo vedo che il mio sole matto, dovunque mi perderai, ritrovami dentro te. Nel buio mi sentirai, come un battito lento, un soffio infinito. Non vedi, io non piango, non parlo di te Ma per me sei tutto stupida Mi credi, quando guardo non vedo che te Sei il mio sole matto nel mio respiro miei piedi. Dove vado, È il mio sorriso semplice, è il mio grido disperato in tutto, stupida non vedi. Io non piango. Credi, quando guardo, non vedo che te sei il mio sole nato. Questa è stupida, tratta dall'ultimo bacio del 1990.